Guerra dell'informazione, ONU e Forum Economico Mondiale puntano sull'esercito digitale su Internet. Al fine di sopprimere contenuti non graditi e mantenere il controllo sulle informazioni e sull'opinione pubblica, la Cina limita la libertà in Internet come in nessun altro paese. In questo modo il governo centrale cinese ha a sua disposizione l'apparato di censura più complesso al mondo, non solo dal punto di vista tecnico, ma anche in termini di personale impiega un esercito digitale che perlustra Internet alla ricerca di contenuti critici nei confronti del governo. Questi cosiddetti commentatori in Internet hanno anche il compito di sviare l'attenzione da argomenti politicamente controversi e manipolare sistematicamente l'opinione pubblica nei social network ad esempio facendo deragliare discussioni non gradite o diffamando oppositori politici e critici con commenti sprezzanti. Tuttavia, un tale approccio alla lotta per la sovranità dell'informazione non viene osservato solo in paesi totalitari, come la Cina. Da tempo le Nazioni Unite dell'ONU, insieme al Forum Economico Mondiale, stanno conducendo una canita guerra dell'informazione molto simile a quella cinese. Ad esempio, Melissa Fleming, responsabile delle comunicazioni globali presso le Nazioni Unite, ha annunciato in un podcast del World Economic Forum che 110.000 operatori dell'informazione – volontari – sono stati reclutati per controllare Internet riguardo ai contenuti cospirazionisti. Secondo il World Economic Forum, la disinformazione su Internet è una infodemia che richiede guarigione motivo per cui si vuole ottenere una censura sistematica. I primi soccorritori digitali devono anche prendere di mira i cosiddetti forum di cospirazione e le sezioni commenti delle principali piattaforme online. Il direttore delle comunicazioni dell'ONU, Fleming, ha detto, cito, «L'ambiente è inquinato, dobbiamo ripulirlo». Non sorprende che le politiche di censura del forum economico mondiale e dell'ONU siano simili a quelle della Cina. Per decenni il World Economic Forum, guidato da Klaus Schwab, ha mantenuto stretti legami con il Partito Comunista e lo considera come un modello. Schwab ha ripetutamente elogiato il governo cinese, la cui forma di potere rappresenta una combinazione di socialismo, capitalismo, controllo sociale e sorveglianza. Tuttavia, stabilire un regime di censura basato sul modello cinese nei paesi democratici è più che problematico poiché la libertà di espressione è il caposaldo di ogni democrazia ed è ancorata sia ai diritti fondamentali che alla Convenzione europea dei diritti dell'uomo. Se cessano le voci dissenzienti, ciò che è verità è determinato esclusivamente da un'unica fonte. Gli sforzi del Forum economico mondiale e dell'ONU per un controllo totale dell'informazione sono quindi contrari alla democrazia, ai diritti fondamentali e ai diritti umani. Sono anche misure profondamente comuniste e dittatoriali che non hanno posto in una società pluralistica in cui le divergenze di opinione sono alla base della democrazia. Difendete la libertà di informazione ed espressione, supportandola attraverso la diffusione dei media liberi e indipendenti come Clatv.